Ragazzi, come state? Guardiamo se tiriamo fuori oggi. Una renna! Oggi leggeremo una storia sulla renna. Siete pronti? Olli e la renna di Natale. È la vigila di Natale. Olli è appena andata a dormire quando... ...si sveglia all'improvviso. Che cosa sarà quel suono? Ollie corre alla finestra, ma fuori non c'è con una bianca di di neve. Prende la slitta, scende al piano di sotto. Ridendo felice fa un salto per prendere un fiocco di neve. Quando sente di nuovo quel magico suono, decide di seguirlo. Wush, scendendo dalla collina, lo sente ancora. Questa volta è molto più chiaro. Con il silvio del vento e lo scuotersi degli alberi, il tintennio si fa sempre più forte. Oli si avvicina, fa un respiro profondo e coraggiosamente si rontra nel bosco. Là trova un collare con dei piccoli campanelli d'argento che pensano da un ramo. Chissà di chi sarà? A un tratto sente un nuovo suono. Crunch, crunch, crunch. Una renna procede sulla neve fresca e si avvicina a Olly. Ciao! Mi sveglia la bambina incredula, stai forse cercando questo? La renna si inchina. E Ollie le allaccia al collare. Poi si piega ancora di più. Ollie capisce subito cosa fare e le salta in groppa, immaginando di cavalcare con lei nella foresta. Invece, con grande sorpresa, spiccano il volo nel cielo della notte, allontanandosi dagli alberi. Insieme sorvolano campi innevati e mari che brillano al chiarore della luna. Durante il viaggio, Ollie trema dal freddo. Allora la renna pensa di riportarla a casa. Arrivano atterrando dolcemente sulla neve. «Grazie!» sussurra Olly. Olly e la sua mamica non vorrebbero separarsi, ma c'è qualcuno che questa notte ha bisogno della renna. Olly si avvia assonnata verso la sua cameretta e in sogno rivede il suo magico viaggio. Questa volta le campanelle d'argento non la svegliano mentre la renna sta ancora volando nel cielo della notte. Il mattino dopo, tra i suoi regali, Ollie trova qualcosa per pensare sempre alla sua nuova amica. Arrivederci all'anno prossimo! Ecco, avete sentito questa bellissima storia. Ci sentiamo domani. Ciao!